Un tema del futuro importantissimo eh, è il cibo, eh, suolo e cibo. Eh, suolo e cibo vuol dire anche tecnicamente sicurezza alimentare. Eh, siccome i suoli sono loro i produttori del cibo e siccome il consumo di suolo non fa altro che eliminare e ridurre la quantità di, di, di, di cibo producibile, allora è giunto il momento di parlare di sicurezza alimentare da un lato e, e quindi dal punto di vista urbanistico facendolo cadere sui piani urbanistici di bilancio alimentare locale quindi eh, quanto cibo sono in grado di produrre con le terre che ho a disposizione e, e questo va, in, va immaginato molto prima di decidere di urbanizzare per rendersi, per rendersi consapevoli dire, di co, di, del peso delle proprie azioni in termini di uso del suolo. Spieghiamo cos'è cos il bilancio alimentare locale e perché una proposta di questo tipo eh, vogliamo immaginarla all'interno di una nuova legge urbanistica che tuteli i suoli. Allora dovete sapere che più o meno mh, se tutti noi seguissimo una dieta alimentare di 2.500 kcal al giorno come dovrebbe essere senza eccessi? Bene, accadrebbe che un ettaro di terreno agricolo quindi 10.000 m quadri, po possono dare da mangiare a 6 persone va bene, in un anno producono cibo con una dieta varia qui dentro c'è la frutta la carne l'olio gli olivi tutto quello che volete il vino insomma una dieta varia eh, un ettaro 6 persone allora a questo punto perché questo perché dobbiamo sapere perché dobbiamo avere questa informazione perché ogni volta che l'urbanizzazione avanza Mangiandosi aree agricole o aree che anche se non sono agricole potrebbero diventare estero dovete sapere che quelle aree lì smetteranno di produrre cibo per sempre, per sempre, perché, perché l'urbanizzazione produce questa: cimentificazione, cementificazione, per sempre si perde produttività agricola. Bene, allora, cosa succede? Succede che eh, si riduce la quantità di persone che possono cibarsi. Allora, l'idea qual è? L'idea è iniettare responsabilità nelle amministrazioni che decidono con i loro piani urbanistici locali di urbanizzare, chiedendogli fai prima, fatti prima i conti, vai a vedere con le terre libere che ci sono ancora sul tuo comune quanti abitanti riesci a sfamare. E se scopri che, come purtroppo c'è il rischio di scoprire, se scopri che le terre che hai libere non sono sufficienti neanche alla metà, neanche a un terzo dei tuoi abitanti già presenti, beh allora. Mi chiedo, ma con quale responsabilità decidiamo di privarci di un futuro di cibo per realizzare magari un'edilizia che tra l'altro oggi non serve più perché ne abbiamo in sovrabbondanza, ne abbiamo vuota da riutilizzare. Perché? Come è possibile? Quindi l'idea è che ogni comune nel suo piano urbanistico debba, prima di decidere se urbanizzare, far di conto sulle disponibilità di suoli fertili sul loro territorio. Dopodiché tecnicamente si può ragionare su quale territorio, su quello comunale, se è un insieme di comuni, ma questi sono tecnicismi. Ma la prima questione che dovete sapere è che l'urbanistica non, non si cura di questo aspetto. Gli amministratori, i cittadini non si sono mai curati di questo aspetto invece che nodale. Tanto per dire qualche cosa, l'ex ministro Catania nella sua proposta di legge aveva, aveva individuato questo come un tassello cruciale. Eh, per salvare i suoli e fate conto che l'80% dei cittadini italiani può mangiare dalle terre agricole di questo paese, l'altro 20% no, non c'è più cibo per loro perché dobbiamo importarlo, impo importare cibo significa esporsi ai condizionamenti di prezzo, di disponibilità degli altri paesi, quindi vuol dire mettere l'Italia in una condizione sempre più problematica e quando si raggiunge questo deficit? Questo deficit si raggiunge per le tante piccole azioni dei tanti comuni, delle tante province sul nostro territorio, ognuna va ad urbanizzare un pezzettino, la somma di questi pezzettini produce quello squilibrio, in Lombardia in 8 anni da, da riuscire ad alimentare 8 persone su 10, oggi se ne alimentano 7 persone su 10 per aver urbanizzato, va bene. allora io credo che nel futuro questo non sia assolutamente come dire, eh, ammissibile, è un'urbanistica urbanistica responsabile, è un'urbanistica un che non può privare le persone del cibo, va bene? Come ci sta molto a cuore la casa, dobbiamo imparare come urbanisti a far sì che ci stia molto a cuore anche la protezione del cibo, quindi è importante che la prossima riforma eh, prenda dentro questo concetto.